Eccoci alla quarta digressione casuale, se non hai visto le altre tre precedenti ti consiglio di vederle. Cosa sono le digressioni casuali? Sono, non sono altro che flussi di pensieri che mi scappano. E quando mi scappano devo accendere una telecamera, mettere il microfono davanti, fregarmi di dove sto e registrare infatti vedrai che è un ambiente, questo è l'hotel dove mi trovo, ci sono i miei computer dietro c'è il rumore, del condizionatore, il frigorifero, quindi non è preparato come eh, le video lezioni del salto quantico è un flusso di pensieri senza tagli perché questo? di che cosa parlerò in questo quarto flusso di pensieri? di quella benedetta o maledetta, mannaggia chi l'ha inventata legge d'attrazione perché questo? perché ultimamente sto ricevendo letteralmente migliaia, tra messaggi sulla pagina Facebook, sui due account di Facebook, su Twitter, su Google+, eh, sulle mail di persone che mi fanno sempre le stesse domande, più o meno le stesse domande. Questo mi fa capire che probabilmente la mia comunicazione che ho utilizzato sia nel corso da un'ora e mezza sulla legge d'attrazione, sia sulle 2 tre interviste successive, sia su quello che normalmente dico probabilmente non è stata ancora abbastanza incisiva da arrivare a tutti, visto che mi fanno sempre le stesse domande quindi decido di fare questa digressione casuale in maniera che risponda a tutte quelle persone che continueranno a farmi queste domande così che li manderò direttamente su questa digressione casuale in maniera da poterlo spiegare meglio senza doverlo spiegare sempre ognuno via mail che è anche un po' difficile quindi quando parlo troppo veloce devo prendere aria ogni tanto. Quindi di che cosa mi parlano queste mail? Le mail sono sempre le stesse e mi chiedono come faccio a liberarmi dai debiti? Perché attiro sempre delle cose che mi lasciano senza soldi? Perché attiro sempre donne che mi tradiscono? Perché attiro sempre uomini che mi abbandonano? Perché attiro sempre eh, gente che si, non mi rispetta? perché attiro sempre gente che mi fa violenza, perché attiro sempre gente che mi abbandona, bla bla bla perché, perché, perché, perché, oppure come faccio a guarire, perché continuo ad ammalarmi, eccetera eccetera queste domande ehm, non è facile rispondere finché non si arriva a comprendere un qualcosa che ci ho messo tanti anni a comprendere sono cose che sono scritte ovunque, che si dicono ovunque magari in modi non così specifici come ti sto per raccontare ma che in qualche modo si possono percepire. Il problema è uno è che tra conoscere e diventare consapevole ci passa un'infinità perché io adesso ti darò la conoscenza ma questa conoscenza finché non la farai tua non servirà a nulla perché nel momento in cui la farai tua te ne prenderai le responsabilità e capirai che cosa devi fare se no Darai sempre ragione al tuo ego che dirà ok sono tutte cavolate quindi io voglio avere più soldi, avere un uomo, avere una donna, avere un brrr eccetera eccetera eccetera Quindi, poi la domanda classica Posso mandare intenzioni su altre persone? Come si manda un'intenzione e come non si manda? Ok allora, cerchiamo di mh, dare un senso a questo flusso di pensieri, perché ne ho veramente tanti in testa, quindi scusami se sarò un po' caotico o uh, magari passerò di palla in frasca, però capiscimi che il mondo è talmente tanto ampio, questo, questo tipo di mondo, per cui non è facile da spiegare. Ho premesso che tutto questo è un anticipo di quello che poi ci sarà sul salto quantico, per cui sul salto quantico troverai mh, molto più esteso questo principio ma devi fare il percorso, perché il percorso è quello che ho fatto io in vent'anni per poter arrivare a questo e ci sono arrivato quattro anni fa, quindi non ci ho messo proprio pochissimo per arrivarci. Allora, cerchiamo di fare pace con tutti quelli che chiedono sulla legge di attrazione e soprattutto di cercare di dare un senso a tutto quello che viene scritto, perché non ci dimentichiamo che quello che viene scritto in giro, libri, corsi, eccetera, eccetera, fondamentalmente sono cose commerciali, quindi tendono a vendere. Se dovessero scrivere di quello che ti sto per dire non venderebbe nessuno perché diventa più difficile. Quindi vogliamo dire la verità o vogliamo vendere? La maggior parte delle persone vogliono vendere. Io sinceramente, visto che ormai faccio tutto gratis, voglio dirti la verità così che almeno risparmiamo tempo io e te e magari riusciamo a vivere meglio tutti, più semplicemente, più velocemente. Dunque... Ti faccio una metafora, o ti, faccio, ti racconto una storia, o ti faccio le domande in maniera tale che le metafore arrivano prima alle persone Immagino che anche tu sia andato a scuola, giusto? Immagino tu sia andato a scuola elementare, poi probabilmente hai fatto le superiori, forse l'università Bene, quando ti sei iscritto alle superiori, o comunque quando sei andato a scuola hai scelto un tuo corso di studi, giusto? Avrai scelto di fare, che ne so, ragioneria, il classico, il scientifico, o chissà che cosa Bene ti sarà capitato di avere degli insegnanti bravi, e degli insegnanti un po' passami il termine stronzi un stronzo è un termine tecnico, si usa nella formazione normalmente, quindi passami il termine, ma è, è così cosa succede? che malgrado quegli insegnanti fossero... ti, ti, ti dessero fastidio quella lezione tu dovevi impararla quindi se c'è l'insegnante di matematica che ti sta proprio qua sono cioè insegnanti di francese che mh, per mille motivi mi odiava quindi io potevo studiare ed essere il migliore della classe prendevo 4, non c'erano santi poi infatti è cambiato da professoressa, ho preso 8 ma fortunatamente ho imparato il francese quindi che succede? c'è questi insegnanti che ti stanno sulle scatole resta il fatto che tu per finire quella scuola quel, quell'insegnamento lo devi superare puoi cambiare insegnante, puoi cambiare scuola, puoi cambiare città, puoi cambiare pianeta ma se ti sei iscritto a ragioneria, matematica la dovrai fare eh, matematica finanziaria, ragioneria, economia, la dovrai fare come materia la stessa cosa è l'università, l'università è ancora peggio hai un percorso di studi, dici fare economia e commercio, c'è la matematica che proprio non la capisci dovrai farla, quell'insegnamento dovrai superarlo, ok? Che succede? Che puoi, può non piacerti quell'insegnante, ti ripeto, puoi cambiare scuola. Ma un insegnante di matematica lo troverai sempre. Lo troverai sempre di scuola in scuola, di, univer di università in università, fino a che non ti metterai a studiare la matematica, cambierai i tuoi livelli di pensiero, quindi imparerai a studiarla, a comprenderla e a padroneggiarla, e finalmente supererai l'esame. Una volta superato l'esame potrai laurearti, e una volta che ti laurei inizi la vita vera, inizi a il tuo, tuo futuro, prendere un lavoro, farti la tua vita, sposarti, quello che vuoi ora non ci dimentichiamo che la scuola e l'università sono state create dall'uomo a immagine e somiglianza di quello che è la nostra vita ovvero che tu ci possa credere o no, però per un attimo, fa finta di crederci, non ti sto dicendo che è vero. Diciamo che questa logica mi ha permesso di vedere le cose in un modo diverso e di aiutarmi a vivere meglio e ottenere quello che volevo. Ti ripeto, non credo a una parola di quello che ti dico, però presupponi per un attimo che noi viviamo migliaia di vite e queste migliaia di vite servono per farci evolvere. Per farci evolvere dobbiamo studiare e quindi, di vita in vita, studiamo nelle varie facoltà come si chiamano le facoltà? non ci sono ragioneria, economia, psicologia, ma ci sono facoltà diverse ci sono facoltà che si chiamano abbandono, rispetto, accettazione, violenza, eccetera eccetera quindi, se io decido di iscrivermi in questa vita all'università, alla regia università dell'abbandono e indovina che cosa accadrà? Troverai subito i tuoi primi insegnanti, che sono i tuoi genitori, che ti faranno sperimentare l'abbandono. Quindi magari a due anni, mentre loro se ne vanno in giro per i boschi, ti lasciano in una roulotte dagli amici, e tu li vedi andar via e pensi che ti stanno abbandonando. Da lì ti si crea la tua prima matrice, i miei mi abbandonano. Poi, non solo i tuoi tornano, però intanto nell'autotest sei rimasto rimasta abbandonata nella roulotte di qualcuno poi vai avanti, e magari eh, a 4 anni ti lasciano a casa la sera da sola, e tu pensi che mm, non tornano più, poi in realtà tornano. E così via, resta il fatto che tu ti sei iscritto iscritta alla regia accademia dell'abbandono, e hai questi tuoi primi insegnanti, i genitori. Cosa accade? I genitori, gli insegnanti dell'abbandono, quindi della materia cardine, non sono, o meglio, non riesci a comprendere che quella è una materia importante che la devi risolvere e quindi dici, brutti e cattivi i miei genitori che mi hanno abbandonata oppure addirittura capita di persone che vengono abbandonate proprio da piccole conosco persone che appena nate le hanno abbandonate sotto un albero quindi l'università dell'abbandono, ogni tanto senti delle voci e gente che sta qui vicino a te. <ride> l'università dell'abbandono ti si, ehm, ti si concretizza subito quindi puoi averla subito con degli insegnanti molto severi, quelli nel caso in cui ti abbandonano subito, oppure con insegnanti un po' meno severi che ti fanno sperimentare l'abbandono. Insomma, i tuoi, con i tuoi, con i primi tuoi insegnanti, i tuoi genitori, non la capisci. Indovina che cosa accade. Arriverà un insegnante successivo, che potrà essere un amico un'amica, o meglio ancora, il fidanzato o la fidanzata. E cosa faranno loro? Ti faranno risperimentare l'abbandono. E tu dirai, brutto, cattivo, quell'uomo che mi ha abbandonato, brutta e cattiva, quella donna che mi ha abbandonato. Cosa accadrà? È brutta e cattiva? È colpa sua? Bene! Allora l'insegnamento proprio non lo vuoi capire. Cambiamo insegnante. Cambi scuola, cambia insegnante. E indovina che cosa accadrà? Un altro insegnante che ti farà sperimentare l'abbandono. Finché non lo capirai. E andrai avanti così per tutta la vita, fino a che non lo capirai quando qualcuno mi dice, ma come faccio ad attirare una persona che non mi abbandoni? supera l'esame! supera l'esame! ma ancora peggio, la cosa ancora più assurda, è che molte persone mi dicono ah, eh, l'uomo, la donna che amavo, mi ha abbandonata e io voglio in tutte le maniere tornare con lui, voglio che ritorni lei o lui ora, questo nella nostra metafora è come dire bene io avevo l'insegnante delle elementari che mi ha spiegato le prime regole dell'abbandono. Ora io sono passato alle medie, però l'abbandono lo voglio studiare dalle elementari. Quindi non voglio progredire, non voglio un insegnante migliore che mi faccia evolvere, voglio quello di prima, che è a livello inferiore e che, in qualche modo, mh, mi piaceva come mi spiegava la lezione, ma tutto sommato vorrei ancora starci con lui, non voglio cambiare scuola ed andare oltre. Quindi è come dire, lasciami davvero all'elementare e all'asilo, non farmi andare all'università, perché anche questo, ci sono i vari livelli, eh, la nostra lezione da capire, la dobbiamo capire per bene, quindi la possiamo comprendere a step e troveremo insegnanti sempre peggiori, perché quello è il bello, sempre peggiori sempre più cattivi, non posso dire cattivi, sempre più incisivi ok? per cui se non lo capisci con il primo abbandono di mezz'ora dei tuoi genitori perché magari ti hanno lasciato in macchina o a casa mentre erano dai vicini il secondo lo sperimenterai più forte e magari ti abbandonerà una persona molto più cara a cui, avevi, a cui ti eri affezionato affezionata tanto se non lo capisci con quello, l'insegnante sarà ancora più incisivo, capisci? quindi cercare di ritornare o di ricontinuare a studiare con un insegnante precedente è come dire, ok io sono iscritto adesso alle scuole superiori, però questa materia voglio continuarla a imparare da quello delle elementari non funziona così, sono insegnanti! quindi nel momento in cui comprendi questo la domanda ma perché io attiro sempre le persone che non mi rispettano, mi abbandonano, mi violentano, eccetera, eccetera, eccetera, e questa è questa la risposta. Perché non hai ancora superato l'esame qui dentro? Come si fa a superare questo esame? Ci vogliono tutta una serie di consapevolezze, questa è la prima, che ti permetteranno di cambiare le sinapsi che hai qui dentro, di cambiare gli schemi. La parola schemi è forse la parola più importante nella nostra crescita personale, perché tutto in questo universo è fatto di schemi, tutto. Ed essendo fatto di schemi, questo accade in natura, accade nell'universo, accade nella gestione eh, della nel, nel, vita degli animali, delle piante, tutto rispetta uno schema, noi rispettiamo uno schema, noi rispettiamo migliaia di schemi e questo, quel, il fatto che ci sia uno schema che si ripete nella tua vita è tra le cose fondamentali da capire uno dei, uno dei grandi vantaggi che ho avuto è stato quello di poter lavorare su tante persone e potendo lavorare, incontrare, parlare con migliaia di persone mi sono reso conto che ci sono sempre determinati schemi che si ripetono. Ecco perché facevo all'inizio la, eh, la metafora del, dell'università, delle facoltà. Perché sono sempre gli stessi. Perché bene o male i problemi di tutti si racchiudono in accettazione, mancanza di rispetto, abbandono, violenza eh, e qualcun altro. Ok, riconoscimento, insomma sono una decina, in qualche modo in una, una decina di schemi, 10-15 schemi, possiamo bene o male racchiudere il, il mondo occidentale. Io parlo sempre di mondo occidentale perché poi nel mondo orientale le cose sono un po' diverse, loro stanno molto più avanti di noi. Noi dobbiamo in qualche modo disimparare per poter arrivare agli ah, insegnamenti che nel mondo orientale esistono da 3.000 anni ma noi ci hanno infilato tantissime altre cose in testa vedi quello che racconto nel salto quantico per cui dobbiamo disimparare tutte quelle passami il termine minchiate che ci hanno infilato nella testa per disimparare dobbiamo studiare normalmente si studia per imparare noi dobbiamo studiare per disimparare quindi mi sono perso, ogni tanto mi perdo perché in queste cose tra l'altro spengo il condizionatore che mi sto congelando oh, così sentirei anche un po' più di silenzio quindi, dicevo, mi sono perso quindi dicevo, schemi e il fatto di poter entrare in contatto con altre persone mi ha permesso di capire questo cosa che magari non tutti voi avete come possibilità perché pensate che il vostro schema è il vostro e basta, e siete. Eh, e tutte le altre persone sono diverse, quindi noi siamo gli sfigati di turno, eh, guarda un po' che sfiga capitano tutti a me, proprio non riesco a uscire da questo, ma in realtà, se vi facessi leggere le migliaia di mail che mi arrivano, potrei dividere in tanti macro gruppi, e ci sono le persone che vogliono possedere qualcun altro, le persone che vogliono essere accettate, fanno qualunque cosa, per essere accettate, eh, le persone che mh, fanno qualunque cosa per evitare di essere abbandonate, eccetera, eccetera, eccetera. Ma bene o male sono sempre quelle. Sono tutte le stesse facoltà, voi non lo sapete, ma in realtà ogni, tanti di voi stanno frequentando le stesse scuole, forse ognuno di voi si conosce anche, sarebbe carino mettervi tutti in un'aula quelli dell'abbandono, tutti in un'aula quelli dell'accettazione, tutti in un'aula quelli della violenza, eccetera, eccetera. Così da mettervi a confronto e farvi raccontare le vostre storie. E vi rendereste conto che sono simili, ognuno per la propria strada, ma sono simili. I, i patterns, gli schemi, sono gli stessi. Uh, persone che incontrano tutti uomini che li tradiscono, oppure donne che li tradiscono, non, non fa eccezione uomo-donna, eh? siamo esseri umani, quindi uguali. Uh, quindi oh, cioè, lo schema del tradimento, lo schema dell'abbandono, sono tutti uguali. In un modo o nell'altro sono tutti uguali. Come si fa a interrompere questo benedetto schema? Dobbiamo risolverci il bisogno che c'è a monte. E qui ci arriveremo sul salto quantico, perché qui c'è da fare tutto un discorso molto più ampio. Però questo per dire che quello che ognuno di voi attrae, e qui arriviamo alla legge dell'attrazione, mi fate venire i pruriti alla testa per gli scarichi tensionali, di, di, di questa benedetta legge d'attrazione eh, e di quello che non riesco a comunicare, adesso ci provo quello che attrai sempre, costantemente, ogni giorno è ciò che devi ancora risolvere ok? quindi se tu sei iscritto alla Regia Accademia dell'abbandono tu puoi inviare tutte le intenzioni del mondo che vuoi ma... la tua base, la tua anima, il tuo inconscio, chiamalo come vuoi continuerà ad attirare di base tutti nuovi insegnanti che ti insegneranno l'abbandono! comprendi questo? ciò non vuol dire che tu non possa avere anche altre cose riprendo la metafora della scuola quando andavi a scuola, o vai a scuola tu hai un percorso di studi da fare, quindi tu sai che in 8 anni, o come l'università, possono essere 5, 10, 15 o non finirla mai, devi superare determinati esami, ok? Ma tu non è che stai a studiare tutto il giorno, hai gli esami da fare, hai la tua scuola da fare, è ovvio che qualche sera ti puoi divertire, qualche sera puoi farti un'altra esperienza, qualche sera vai a ristorante, qualche sera qualche giorno te ne vai in viaggio, qualche mese ti fermi e ti vai a fare un mese di vacanza va benissimo, ma sempre quell'accademia deve finire. Quindi, per ritornare alla nostra legge d'attrazione, può arrivarti qualche digressione dal percorso principale? Cioè se la tua strada è quella che ti porta lungo la risoluzione e la comprensione dell'abbandono, accettazione rispetto a quello che sia, lungo quella strada, lungo quella... Lungo quella università, lungo quell'autostrada, ci sono le fermate, ci sono gli autogrill, ci sono dei momenti di svago. Non è detto che tu debba sempre studiare, infatti non è così. Quindi, e questo è il motivo per cui molto spesso le intenzioni piccole si realizzano, le cose piccine, semplici che non distraggono troppo dalla strada principale e le ottieni, ma quando vai a toccare quello che davvero devi risolvere, non lo otterrai mai, otterrai il contrario. Questo i libri non te lo dicono, i libri ti dicono manda l'intenzione che vuoi l'uomo della tua vita, che non ti abbandonerà mai, e vedrai che arriverà. No! Non t'arriva, non ti arriverà mai, finché tu non risolvi il tuo benedetto esame dell'abbandono. Perché di fondo hai una vibrazione nella tua testa che dice esame abbandono, esame abbandono, ho bisogno di nuovi insegnanti, esame abbandono, esame abbandono, ho bisogno di nuovi insegnanti più bravi di quelli precedenti perché non l'ho ancora capito, non l'ho ancora capito. Quindi gli insegnanti successivi, nel mentre tu puoi chiedere a un uomo o una donna che non ti abbandonerà mai, che sarà fedele per tutta la vita o chissà che cosa, la tua mente dice no, no, forse ci siamo capiti, io stessa me lo devo superare, me ne serve uno che me lo faccia capire ancora di più. Quindi, guarda caso, ti capiterà un uomo, una donna, ancora peggio! Che ti abbandoneranno ancora di più, che ti tradiranno ancora di più, che ti faranno violenza ancora di più, che non ti rispetteranno ancora di più, eccetera eccetera, in base al tuo schema, ok? Quindi, capiamo questo! La legge d'attrazione funziona sempre in base a ciò che tu devi studiare, risolvere, e capire, in questa vita, affinché tu possa fare l'unica cosa per cui sei venuto su questa terra Evolverti! E i passaggi evolutivi sono esattamente come la scuola quindi quando avrai superato un esame quinta elementare, esame terza media, esame superiori, esame università, esame, poi inizia la vita molte delle persone che sento stanno ancora all'asilo e continua a dire, eh no, ma io voglio continuare a stare all'asilo perché quell'insegnante io non lo voglio perdere, mi piace. Ok, ma quell'esame non lo supererai mai. E ricorda, per la nostra anima che si deve evolvere, il tempo non esiste. Ragioniamo su un principio di eternità che per noi umani è quasi impossibile da capire. Quindi noi abbiamo in quanto ego, in quanto mente cosciente, in quanto corpo che si deteriora, abbiamo un tempo, la nostra anima no! per cui se la nostra anima deve capire l'abbandono che ci metti una vita o cento, viene ne può fregare di meno! ecco perché poi si spiega molto sulle vite passate, infatti quando si lavora sulle vite passate si va a capire come noi qui gli schemi li vediamo all'interno di una vita ma se si lavora sulle vite passate li vediamo all'interno di più vite ed è questa la cosa ancora più bella, ecco perché ti dico ho imparato tanto da questo perché lo schema del tradimento, se ce l'abbiamo costante in questa vita, non credere che sia soltanto la prima, perché probabilmente ce lo siamo vissuto pure nelle vite passate, e che vuol dire che ce lo siamo vissuto nelle vite passate? Che siamo proprio di coccio, come si dice a Roma, che proprio non lo capiamo, quindi magari il primo l'asilo erano 20 vite fa, Adesso siamo già all'università e troviamo proprio quelli che ci tradiscono tanto, o che ci abbandonano tanto, perché sono... E' l'università, non è più l'asilo, ok? Quindi questo è quello che voglio farti capire. La tua mente, il tuo inconscio, la tua anima, il tuo sé superiore, la tua scintilla divina, chi ha, dagli il nome che vuoi, il tuo Dio interiore, chiamalo come qua, Oddio, ho detto Dio, eh, bisogna sempre evitare le parole Dio e religione, che succede sempre un delirio quando parlo di ste cose. Quando parliamo delle nostre, della nostra parte interiore, superiore, chiamiamola come vogliamo, è lei ad attirare tutto, è lei ad attirare tutto. Ripeto, nel salto quantico lo spiegherò molto meglio quando sarà il momento e quando ci si arriverà nel percorso di studi. Ma il percorso di studi è stato fatto in modo tale appunto perché è un percorso di studi. Perché devi partire dall'asilo e arrivare all'università. Questo che ti sto spiegando è già università. Quindi sto spiegando a gente che sta all'asilo un principio dell'università. Ora... Io te l'ho spiegato, ma da qui a comprenderlo ci passa un infinito. Perché? Perché se tu volessi prendere per buono quello che ti ho detto, dovresti prendere la tua vita in mano, dovresti prenderti la responsabilità di tutto, dovresti cominciare a stare con te stesso e lavorare su te stesso e capire che cosa c'è da risolvere lì dentro. Cominciare a stare con te stesso e non sperare che siano gli altri a poterti risolvere le cose io sto cercando di darti tutto, proprio per evitare che tu debba andare chissà dove, a perdere tempo, a volte spesso un sacco di soldi con coach, psicologi, psicologi, eccetera ripeto, ce ne sono tanti bravi, tanti charlatani rimane il fatto che il più grande insegnante c'hai dentro di te quindi io comunque, da fuori, io chiunque altro non potrò mai capire in un attimo quali sono i tuoi schemi non è difficilissimo se sai come farlo ma tu lo sai perché lo stai vivendo da una vita eh, il gioco della nostra vita è un po' ehm, ed è una tecnica che ho inventato molto potente che, che, che permette proprio di vedere questo schema in maniera anche abbastanza facile è un po' come quei giochini del, del, della settimana enigmistica che ti dicono di unire i puntini tanti puntini che tu li vedi sul foglio non ti danno un senso però nel momento in cui li unisci con i numeretti ha un senso, ha una figura e' quello che ti dico, vuoi capire qual è l'università della tua vita? Unisci i vari puntini. Parti dall'inizio fino a oggi. Un esercizio che io faccio fare sul libro, sveglia, se l'hai letto, se non l'hai letto ti consiglio di leggerlo, è quello delle emozioni negative, cioè degli eventi più traumatici della tua vita. Se tu facessi una lista degli eventi più traumatici della tua vita, 20, 30, 20, ti renderei conto che... Tutti o quasi si baseranno sempre su due o tre problematiche. Che saranno sempre quelle relative alla tua università. Saranno due o tre lezioni importanti che dovrai imparare. Quella problematica che ha generato il maggior numero di eventi negativi della tua vita è probabilmente la tua università. Quindi, se l'evento più traumatico è da piccolo quando mio padre mi ha abbandonato in macchina per dieci minuti. Da grande quando il mio ragazzo o mia ragazza mi ha abbandonato per un'altra. E, e chissà come. E noti che questi eventi hanno sempre l'abbandono, hanno sempre il tradimento, hanno sempre la violenza, hanno sempre il rispetto o la conferma o chissà che cosa. Capisci quella è la tua università. ma Tu dentro di te lo sai. Perché continui ad attirarlo. Quindi ha voglia a mandare intenzioni. Voglio una persona che non mi tradisca. Se devi capire il tradimento. E funziona così. E nella maggior parte dei casi, probabilmente, i tuoi genitori erano esperti di questo. Molto spesso capita che le persone che attirano persone che tradiscono, sono gli stessi che hanno avuto i genitori, madre o padre, che si tradivano. E spesso e volentieri loro stessi tradiscono persone che sperimentano l'abbandono, idem, probabilmente hanno avuto i genitori che sono stati abbandonati da piccoli, e quindi um, trovi sempre dei maestri esperti. Ecco perché la legge d'attrazione funziona sempre, ma ciò che attiri è ciò che è giusto per farti superare l'esame o gli esami più importanti di questa vita. Questo è ciò che attiri a monte! Poi, manda le tue intenzioni, fai le tue meditazioni, manda le tue piramidine, fai quello che vuoi, ma otterrai le digressioni, otterrai i momenti di svago, otterrai uh, le fermate al all'autogrill, ma hai una strada da compiere, e la devi compiere. E non ti ci puoi neanche fermare, perché non è una cosa per cui dici no, ok, cavolo, quest'università non lo voglio fare, basta, non mi interessa più, non ci vado più a scuola. Per le scuole reali è fattibile, per la scuola della vita no. Quell'università tu la devi finire. Quindi o lo capisci in questa vita, o lo capirai nella prossima. E ricorda che nel momento, in cui, nel momento in cui veramente non capisci la lezione, ricordiamoci che gli insegnanti sono prima i genitori, poi le persone che si incontrano. Se non lo capisci con questi, i prossimi sono eventi, incidenti, malattie, morte questa è la scuola genitori, amici, amanti, ragazzi, ragazzo ok eventi, eventi traumatici, fallimenti, eh, soldi, eccetera incidenti, malattie, morte quindi si muore per due motivi o perché hai raggiunto la tua missione o perché non c'è più speranza che tu possa raggiungerla e la tua missione è quella di evolverti dopo che ti sei evoluto dopo che hai superato la tua università allora ti sei ripulito dalle cose che devi capire e allora che la legge della traduzione funziona per quello che vuoi tu perché quello che ormai dovevi imparare l'hai ottenuto, l'hai risolto, ti sei liberato da tutta l'immondizia mentale allora che poi le cose accadono ma prima di allora chi attirerà è la parte superiore di te la parte superiore di te che vuole il tuo bene vuole il tuo bene, il tuo bene è crescere, evolverti e quando ti ammali lo sta facendo sempre per il tuo bene quello che bisogna capire, sempre per il tuo bene la malattia è la nostra alleata, ricordati il video se non l'hai visto fatelo a vedere la malattia è un messaggio importante, imponente è un insegnante imponente per farti capire che stai perdendo tempo e non vuoi proprio studiare quella lezione ricorda, non a caso, ho qui una maglietta con una frase di, di Einstein nella vita non ti puoi fermare qui c'è scritto, c'è una bicicletta, c'è scritto la, la vita è come uh, andare su una bicicletta l'unica maniera per restare in equilibrio è camminare ed è così, sulla tua strada non ti puoi fermare non puoi decidere di non studiare più e non far nulla ci sono persone che a volte cadono in depressione depressione, oppure si, si trovano delle malattie famiglie, delle malattie che mh, creano l'ambiente adatto, la zona di comfort adatta così hanno diciamo, la scusa per non studiare più per non andare lungo il percorso della propria vita quanto pensi possa durare? la tua anima costantemente attirerà insegnanti nuovi costantemente ci metterà tempo, perché non è una cosa immediata, a volte per far accadere degli incontri di persone o di incidenti ci vogliono anni. Ma arriva, ripeto, alla tua parte interiore, non gli interessa se ci metterai vent'anni, cento, centomila, ma a tempo, siamo noi che ci bruciamo questa vita senza divertirci, senza imparare, senza godercela. Perché un po' come si fa a scuola, finita la scuola ci si diverte e se non vuoi finire la tua scuola non ti divertirai mai ricordati noi veniamo su questa terra per due motivi crescere e divertirci sono le uniche due cose che siamo venuti a fare ma prima devi studiare, prima il dovere, poi il piacere, quante volte l'hai sentito e tu stai facendo davvero il tuo dovere? stai davvero studiando o stai facendo finta di niente? perché ricordati che L'altro grosso problema, che non ci fa capire tutto questo, perché dentro di noi lo sappiamo, ma siamo di coccio, è il nostro ego. Il nostro ego, sai cos'è? Lo vogliamo racchiudere in una frase? Quello che ha come sport avere ragione. Ed è quello che farà in modo di attirare tutto ciò che serve per poi chiudere la frase con, di, con la frase, chiudere tutto con, vedi, te l'avevo detto! Che succede sempre così e il vedi te l'avevo detto che succede sempre così è vero, perché in qualche modo sei tu ad attirarlo a voglia, ti ripeto, tu a sperare in qualcosa di diverso ma il tuo ego che lo sa, come funziona la tua anima sa benissimo che accadranno sempre le stesse cose finché tu non cambierai capisci? e questo te lo dico su me stesso i pensieri che avevo quando uh, ero piccolo, con tutti i miei casini, eccetera, sono completamente diversi da adesso allora attiravo quelli, oggi attiro altro uh, a volte penso alle persone che, mh, e questo purtroppo è, nel mondo occidentale è molto sentito uh, qualunque cosa fai, pensano che c'è la fregatura dietro, che ti vogliono fregare o che c'è qualcosa di losco dietro, ma questo è nel mondo occidentale ma perché? Perché ci hanno insegnato così. Indovina che cosa accade. Se, la tua, eh, se il tuo pensiero è, oddio mi rubano, oddio mi rubano, oddio mi rubano, oddio mi rubano, mi, rubano, mi devo proteggere, mi devo proteggere, mi devo nascondere, devo mettere gli allarmi, devo fare questo, devo fare quest'altro. Il tuo pensiero fisso è su la gente cattiva, io sono una vittima. Ok? E indovina su che cosa sfocerà. Sfocerà sul fatto che avrai ragione che arriveranno, malgrado tutte le tue protezioni, qualcuno che verrà a rubarti, ti picchierà, ti violenterà quello che sarà. Ma questo perché? Andiamo a monte! Perché de dietro probabilmente hai una scuola da risolverti, da imparare, che è io sono una vittima, io non merito, io non valgo nulla, o qualunque cosa. Quindi l'ego crea le protezioni, crea ciò che lui pensa possa essere utile a proteggerti ma gli insegnanti arriveranno sempre, perché gli insegnanti sono attirati dalla tua anima quindi ricapitoliamo questo esempio che è stato un po' caotico la mia anima dice io non valgo, io sono una vittima, io sono debole ok? mettiamo io sono debole io sono debole mi farà in modo tale, farà in modo che il mio ego, la mia coscienza, la mia sovracoscienza dovrà proteggermi dal fatto che sono debole, quindi mi dovrò mostrare con l'armatura, mi dovrò mostrare forte, dovrò avere l'atteggiamento da, uh, da guerriero, da mazzone, perché così la gente non vede che sono debole. E quindi anche la casa, magari mi ci devo proteggere, devo mettere gli allarmi, devo mettere i cani, le guardie, i fossati, i coccodrilli, qualunque cosa. E indovina che cosa accadrà? Io sono debole, ma mi devo proteggere e mostrare forte, ma la tua anima deve capire e superare il percorso di io sono debole quindi devo comprendere che io non sono debole ma ci sono determinate cose da risolvere nella mia testa e finché non lo risolverò, che cosa farà? indovina un po' attirerà gli insegnanti che ti faranno capire che devi risolvere quella roba lì quindi troverai chi malgrado la tua altezzosità o la tua armatura ti sottometterà, così da farti capire di nuovo che, guarda che tu sei debole, devi ancora risolverlo! Capisci? Capisci questo passaggio? È fondamentale! La tua anima ha un percorso, il tuo ego cerca di proteggerti, ma alla fine non potrà mai riuscirci, perché... Dall'altra parte arriveranno sempre gli stessi insegnanti, ti faccio un altro esempio pratico, le persone che conosco, ehm, una persona che continua a fare di tutto per essere accettata, una donna che continua di tutto per essere accettata dagli uomini. E si deve risolvere il suo problema in un'accettazione interiore, attenzione, quindi si accetta esteticamente e non si accetta internamente. Non accettandosi internamente cerca di fare, di essere, di mettersi la maschera giusta per la persona di turno, ok? Cosa accadrà? Non è importante qual è la maschera che ti metti. Eh, ti metti la maschera della guerriera? Bene, la persona che arriva non ti accetta. Cambi completamente ti metti la maschera della serva, così che sei lo zerbino di turno. E anche così la, la persona non ti accetta. Cambi ancora e trovi un'altra modalità, fai tutto quello che ti dice, e ancora la persona non ti accetta. E che ti dice? Ma cavolo, ma è possibile che nessuno mi accetta, che qualunque cosa faccio non vado bene? Ho cambiato mille atteggiamenti! Non sono gli atteggiamenti che bisogna cambiare, sono le convinzioni di se stessi che bisogna cambiare. Bisogna risolversi e studiare la propria scuola, il proprio esame. E finché non ci si lavora bene dentro, continuerai ad attirare sempre le stesse cose. Ok? Questo spero che... spero in tutto questo di essere riuscito a trasferirlo. Ehm, lo so che è un concetto abbastanza complesso, però questo ti fa capire bene Spero <ride> mm, Come funziona la legge d'attrazione Te lo ricapitolo alla fine Per l'ultima volta Così almeno siamo sicuri So che sono prolisso Poi becco i commenti che dico oh, dio, quanto parli Eppure malgrado parlo ricevo migliaia di mail Quindi probabilmente sono prolisso e non riesco a comunicare Ricapitolo Hai una strada da fare Ok? Che ha di base un insegnamento e lo scopri vedendo tutte le cose negative più importanti della tua vita. Ok? Che sia, ripeto, tradimento, abbandono, eccetera, eccetera. Quella è la cosa fondamentale. Quella attira tutto. Tutto attira uomini, persone, donne, eventi, malattie. Tutto quello che tu puoi mandare coscientemente con le intenzioncine può essere il regalino, la digressione, la vacanza. Ma sempre poi devi tornare a casa a studiare. Puoi fermarti per qualche mese. Un po' come quando andavi a scuola. Fai tre mesi di vacanza, sì ma poi dopo la vacanza finisce. Devi ripedalare, devi ripedalare. Ok? Capisci questo? Quindi a chiusura di questa digressione ti lascio con un esercizio, che è quello che poi eh, spiego meglio sul libro. Sul libro sveglia. Ma puoi farlo anche qui. Ed è quello che vorrei che tu facessi adesso. Che, mh, e che... Poi, poi se vuoi lo commenti, lo commenti sotto facebook, youtube o ovunque vedrai pubblicato questa, questo, questa digressione vorrei che tu facessi questo esercizio, questo esercizio prendi carta e penna poi ti riservi là per il salto quantico prendi carta e penna e scrivi, elenca da quando sei nato a oggi prenditi un po' di tempo con te stesso, prendersi tempo per se stessi è la cosa migliore magari isolati un attimo, cuffiettine, musica tranquilla e ritorna, riporta alla mente 20, 30 momenti peggiori della tua vita i momenti che ti hanno fatto stare veramente male, TANTO male dalla nascita a oggi elencali tutti a fianco mettici perché sei stato male? perché sei stato male vuol dire cosa hai sentito? l'università? Mi hanno tradito, tradimento, abbandono, violenza, mancanza di riconoscimento, mancanza di accettazione, uh, mancanza di rispetto. Sono questi. E noterai, come per magia, e qui ci posso scommettere, ma lo vedrai anche tu, che inizierà ad apparire uno schema. Inizierà ad apparire qualcosa che si ripete. E noterai che nel tempo ti verranno in mente altre cose. A me ancora oggi, l'altro giorno, mi è venuta in mente una cosa che è accaduta nella mia vita e che faceva parte di questo schema. Nel momento in cui scopri lo schema, ti renderai conto che tanti altri piccoli eventi non sono stati non sono stato altro che ulteriori insegnanti per farti capire quello schema e fartelo risolvere. Ok? Quindi fa quello, trova... Uh, a che cosa fanno riferimento, e comprendi lo schema. Troverai uno, due, tre elementi che sono ricorrenti sui 20-30 momenti più brutti della tua vita. Quella è la tua università. Quelle sono le cose che attiri costantemente dentro di te. Costantemente. Se scopri che su 20 eventi, eh, 15 sono, mm, che ne so, mancanza di denaro, te lo posso garantire che finché non lavorerai su questo, tu continuerai a stare senza soldi. Se su quegli eventi buona parte di loro hanno tradimento, ti posso garantire che il prossimo uomo o donna che troverai ti tradirà. E se non lo scopri, l'ha tra tradito uguale perché tanto fa parte del gioco ma lo scoprirai, perché non ha senso non scoprirlo se tu devi risolvere il tradimento, lo scoprirai scoprirai che la persona ti tradisce perché quello è il tuo nuovo insegnante allora lì puoi scegliere e dire, incazzarti e dire quello stronzo, quella stronza, io tutti così li trovo, bla bla bla bla bla bla bla bla oppure prendere in mano la responsabilità di questo e dire eccolo là, ho attirato un altro di questo probabilmente non ho ancora risolto cosa devo fare per risolvere? ricorda la domanda fondamentale, la domanda che ci generiamo dentro di noi è fondamentale perché se parliamo del tradimento, io ho il tradimento a risolvere e attiro un altro uomo o donna che mi tradisce io posso reagire in due modi, incazzandomi e chiedermi perché capitano tutti a me, ok? oppure prendendomi la mia responsabilità e dire, bene, non ho ancora imparato cosa devo fare da oggi per risolvere questo problema? e per comprendere, e per liberarmi da questa necessità di tradimento, da questo bisogno di essere tradito. Ok? Sono due domande fondamentali. In base alla domanda che ti fai, attirerai le soluzioni. Se ti incazzi e pensi che tutti gli uomini o le donne sono stronze, indovina anche cosa accadrà? Ci sei riuscito ad arrivare, vero? Continuerai ad attirarle. Se invece ti fai la domanda, bene, l'ho attirata io, l'ho attirato io, cosa devo fare per risolvere ciò che continua ad attirare allora ti stai mettendo in contatto con la tua parte inferiore, con la tua parte eh, interiore, con quella più importante e ti stai facendo una domanda giusta, reale, saggia e potrebbe arrivarti una risposta immediata oppure potrebbe muoversi in maniera tale da farti risolvere, perché cambi la tua vibrazione perché se la vibrazione tutti gli uomini mi tradiscono, tutte le donne mi tradiscono, continuerai ad attirare persone che ti tradiscono. Se la vibrazione è portami persone che mi fanno comprendere come superare questo esame, allora attirerai persone che ti possono aiutare a comprendere come superare questo esame. La nostra anima è magica, perché non soltanto ti attira le persone che ti faranno reiterare l'esame che devi fare, ma in qualche modo, in genere dopo i 30 anni, perché dopo i 30 anni comincia a farsi sentire di più, comincia ad attirarti anche gli insegnanti che ti possono aiutare, che ti possono fare ripetizione in qualche modo. Beh, se stai guardando questo video, probabilmente la, la tua anima sta cercando di darti una mano, Sta cercando di portarti su una strada nuova, una strada di comprensione. Se non fossi arrivato al punto evolutivo tale da poter comprendere questo che ti ho detto, non avresti mai visto questo video. Non sarebbero mai accadute le condizioni affinché tu possa, eh, tu possa essere finito sui miei video, sul mio nome, su Salto Quantico, su questo perché funziona così, nulla accade per caso quindi la tua stessa anima, che ha attirato tutte le persone, gli eventi, le malattie sta tirando anche questo ora, anche in questo caso puoi farti... puoi avere due reazioni a un video come questo, ai video del salto quantico e tutto il resto puoi avere sempre solo due reazioni Uno, sono tutte cazzate bene, e continuare a fare la tua vita continuando a non capire Qual è la tua scuola? Due, era questo, il dito pareva brutto, <ride> due, puoi, puoi comprendere che tutto questo è avvenuto e si è arrivato qui perché è arrivato il momento di capire qualcosa di nuovo. E che quindi queste potrebbero non essere tutte cazzate, ma potrebbero essere prese in considerazione. E sentili risuonare dentro di te e prova a farti questa domanda prova a farti questa domanda e ti chiedo di farlo adesso fatti semplicemente questa domanda e senti quello che ti viene come risposta da dentro ehm, io ti farò una domanda mm, fammici pensare perché sono cose che mi vengono così estemporanee queste digressioni ehm, io ti farò una domanda e. Ascolta dentro te stesso la prima risposta che ti viene, la prima reazione che ti viene, la prima immagine che ti viene, la prima percezione che ti viene. Uh, la nostra mente è una macchina da risposte, è in grado di rispondere istantaneamente. La prima risposta che ti arriva è quella più immediata, quella più interiore. Tutte le altre sono quelle dell'ego, ok? Ora, la domanda che ti faccio è questa. E ascolta ciò che ti viene da dentro. Ah, vediamo come porre la domanda che non è facile. Prima domanda. Ciò che hai ascoltato in questa digressione sono tutte cazzate? Hai avuto una risposta. La prima. Te ne faccio un'altra di domanda. Ciò che è stato detto in questa digressione è vero per te? E hai ottenuto un'altra risposta. E adesso ti aiuto con un'ultima domanda. E qui fa attenzione alla primissima risposta che ti arriva. Potrebbe arrivarti, ripeto, una risposta vocale, una scritta, un'immagine, un ricordo. E a prescindere da quello che ti verrà come risposta... Ricorda di fare l'esercizio che ti ho detto prima. La domanda è questa. Chiudi un attimo gli occhi e ascolta la prima risposta che ti viene in mente. La cosa più urgente che devo comprendere in questa vita è... Mi apri gli occhi. E con la risposta che ti è venuto, con la risposta che ti è arrivata, che spero ti sia arrivata, o che se non ti è arrivata adesso potrebbe arrivarti a breve, perché la tua mente non può non rispondere. Quindi se ti è arrivata bene è una risposta, se non ti è arrivata fa attenzione a quello che potrebbe accaderti nei prossimi minuti, perché potrebbero ritornarti in mente degli eventi, delle memorie, dei ricordi, delle parole non sono casuali, saranno la risposta a quello che ti ho appena chiesto e con questo piccolo regalo di questa digressione con questo anticipo sul percorso di consapevolezza del salto quantico ti ricordo che tutto questo che, eh, di cui ho parlato sarà una parte del salto quantico e nel salto quantico do le tecniche, man mano che lo sto sviluppando do le tecniche vere reali che ho usato io sin dall'inizio e che continuo a usare per poter risolvere, imparare, studiare, crescere, evolvere, essere felice, quindi abbi pazienza eh, nella data in cui sto registrando questa digressione, il primo luglio, il salto quantico è ancora alla prima parte della formazione ma arriveranno i vari video, non è facile farli e, e li sto facendo. E cercherò di darti tutto quello che mi ha portato a queste condizioni, tutto ciò che mi ha portato a risolvere la mia strada e a essere felice oggi e ottenere tutto quello che voglio così all'istante. Quindi, che dire? Grazie! Spero di averti fatto cosa gradita. Uh, se lo reputi mh, opportuno, fa girare questo video. Se lo reputi opportuno, puoi fare una donazione. Eh, se lo reputi opportuno puoi collaborare in qualche modo a questo grande progetto e se vuoi scrivi una mail a una delle mail che trovi o scrivimi su Facebook, sono una delle persone più rintracciabili del mondo e, e a questo punto non mi rimane che dirti buono, buono studio, buon percorso, buono studio e alla prossima digressione casuale.